Arriva, arriva! Gianluigi Buffoni, Monica Bellucci! <laughs> la pizza! Oh la la! Vamonos! Andale, andale! Grazie mille! Go, go, go, go. Grazie mille! Let's go! Yeppa! <laughs> I think we should go here! Look! Here! Top secret! Top secret! Non ho Non ho Non ho inglese, Non ho inglese. Ok, l'inglese è good. Perfetto, ho l'arma. eh? eh. A posto, a ar posto. Vai, vai, vai. Vamonos, vamonos, quiero dinero. Ma, ma moriamo, eh. Si, tieni dinero, come, on, come, on, come, come, on. let's buy. Oh, fuck. Yeah. <laughs> <E que> English, <laughs> uh, Me ansia, ok, ok, ok. Ok, ok, ok, ok. Benza, yeah I'm coming I'm coming I'm coming I'm coming I'm coming I'm coming people oh, shoot me here people are on me where are you from I'm from Zimbabwe people are here fuck fuck fuck fuck I'm down I'm down they are killing me they are gang banging me they are gang banging me no <laughs> Me too, me too, me too, me too, Oh me too my me god! Me. On, watch out, watch out, wait, wait. Alex, Alex, here, here, here! Eh, vabbè, in base of spara io of il power of the power of ragazzi mi toccano a tutta un'altra parte ho cosa è stato lo piano? Okay, ah che dietro dai che dietro eh lo so bombetta bombetta Eh dai ah fuck, ah Io ah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 Second down, second dead, second dead. Not to join, not to join. Cover me, cover me. Cover me, maybe he's here. He's down, he's dead, he's dead. Head, head, hair, dead, dead, dead. Yeah, another, I'm trying, man, I'm trying, I'm trying. GG, man. Yeah, GG, oh, let's go. Hey, hey, hey. Okay. On the ship, on the ship, on the ship. Mark, Mark. Guys, can we regroup? Can we regroup, please? Dobbiamo stare insieme e stare insieme. Dobbiamo stare insieme e stare insieme. Do you understand now? Do you understand now? Oh my God. Do you, do YOU MOTHERFUCK YOU MOTHERFUCK Hai ammazzato Eeeh, cazzo c'era era Chiaro arma Dietro! Oh, one Gio. shot, one shot Sono senza piastra Servono delle piastre, devo farli fuori hanno ammazzato, hanno ammazzato eh di noi, sopra di noi, sopra di noi A terra Nice! Allora, dar ruolo dietro mio, mio, mio, mio! Terrezzato questo... Dai, dai, dai, dai, dai! Morto quello. Ho due che mi sono saliti dietro. Datemi un rest per favore. Oh regà ma da dove, porco dio? Siamo Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Finite per restatemi per cuore Oh nina, mi stanno lanciando non so che i cortelli, porco dio, qualcosa mi stanno lanciando Don't worry, don't worry, I'm coming, Tagla, I'm coming. Where, we... where where? dove, dove? In cover, I'm cover, I'm cover, resta, resta, in cover Ok ok ok ok, nice oh, taglia, taglia, taglia Vai vai vai che ce la faccio. No, no, no, è buono, è buono, è buono Cover, <laughs> cover, Yes, yes. Sembra na, sembra na. Come, come, come, come. Come I'm coming, I'm coming, yeah. I'm coming. Do, do. Choo, choo, choo. Yes, yes, I see, I see, I see, I see. Down, down, down, down, down. One, dead, one, dead. one down, one down here. Other one, other one? Yes, yes, yes. On the chaps? On the chaps, okay okay, okay, okay. Okay, okay. Oh. Thank you, bro. No, problema, no, problema. sto molto e felice let's go. non yeah. è? Don't shoot, don't shoot, don't shoot, don't shoot, don't shoot. Don't shoot. No, che cazzo si può salire sul tetto? Oh, stai dietro di me. Io lo guarda. Ho preso scorciato scorciatoio, ho preso lo scorciatoio Eh, ci stavano lì, se mi sparavi mi ero fatto I'm going on the left side guys, I'm going on the left side, cover, cover, cover me Non c'è una corda qua per salire qua, foglio Here Sì, sopra One down on me Start, oddio. Eh, one down. Io andavo, un porco di, non rientro più. Oh, no, non ce l'ho qua. Let's go, let's go, we are good, we are good. No, ah, no, dai, guys, no, Sono dentro, sono dentro. Dai, con, con la Milano, zio, ma puoi. Sh. Audi, audi, audi. Why che ho set the bomb? To me, to me! Here, here! No, no, no! On me, here, here! Downstairs! 1v1, 1v1! He's coming! Let's go! Let's go, Luigi Buffon! Luigi Buffon, Monica Bellucci, <laughs> La Pizza, oh la la! You are the first, uh, no Italian, Yes! Uh, to know Pizza mandolino It's the first to Monica Bellucci. <laughs> sì, Monica Bellucci è molto bella signorita. Oh. Uh. In our nice, let's go. Goal! <laughs> goal! Goal, goal, goal, goal, goal! Giovanni Buffon! <inaudible> Arriba, arriva! Let's go, man! tutto sta di Hasta la muerte, baby! Let's go! Well play, well play. <laughs> <laughs> GG. Monica Bellucci, GG. Repeat, repeat. Yes, yes, it is. Yes, yes, it is. Yes, let's go.